Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Ash. Io sono Glacial Sphere e in questo momento siamo a Kalos. Abbiamo sconfitto negli scorsi episodi la prima capopalestra, palestra, ovvero Violetta, e siamo poi andati nella reggia aurea a incontrare la principessa e a prendere il Pokéflauto per poter svegliare uno Snorlax che era proprio qui a bloccare il passaggio, l'abbiamo svegliato l'abbiamo catturato, gli abbiamo rubato gli avanzi ed ora siamo pronti per proseguire lungo il percorso, 7 eccoci qui, abbiamo già battuto alcuni allenatori, tipo lei appunto nello scorso episodio, ma solamente così per Approcciare un po' questo percorso e avevamo guardato un po' i Pokémon selvatici di questo percorso. Avevamo trovato Sprizzi e Swirlix in particolare. Ed ora tocca proseguire. Io vi ricordo, come al solito, di lasciare un bel mi piace al video se state gradendo la serie. Di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi in generale di Pokémon Fire Ash, in generale di Pokémon X e Y su cui è basata questa parte di gioco. E. Su questa specifica parte Quindi questa parte appunto dopo lo Snorlax Se vi piacciono gli episodi dell'anime Che sono dopo quella parte Quindi andiamo La nostra squadra nel frattempo vi faccio vedere Che è composta da Frogadier, Fletchinder Swadron non contatelo E Pikachu Per adesso sono questi tre Questi invece sono Pokémon che abbiamo catturato Ma che dovremmo lasciare nel box Oppure Pokémon che ci stiamo portando dietro Per fargli salire l'amicizia Per poi farli evolvere e lasciarli nel box a questo punto dai, continuiamo, questa lotta in doppio non l'avevamo fatta, quindi facciamola. The Battle Chateau is cool. It is so much better than school. Attenzione. Even being here, it makes me smile year to ear. Attenzione. Questi qui vogliono proprio andare in questo Battle Chateau, dicono che è meglio della scuola, dicono che lo fa sorridere da orecchio a orecchio. E questi due hanno Fletchling e Fletchinder. Ok. Noi andremo di Water Pools su Fletchinder e Acrobatics su Fletchling, ecco fatto, super efficace e Acrobatics dovrebbe shottare il povero Fletchling, perfetto, abbiamo battuto Nico e Chester, non male, cool, assolutamente, perdere è proprio cool, tu mi fai entrare in questo Battle Chateau oppure no? No, è attualmente chiuso il Battle Chateau, ci dice, prendi questo per, uh, come anticipazione, come anticipo. E ci dà una silver, powder, una silver Powder, che non fa mai male. Qui abbiamo uno strumento da prenderci, ovvero un PP Up. E un Pokémon selvatico, vediamo chi salta fuori. Oddio! Malamar! Ma è bellissimo! Catturiamolo. Andiamo di quickball. Ecco, Inkey e Malamar, questa linea evolutiva della sesta generazione, devo dire che mi piace parecchio. Carino anche il fatto che per evolvere su Nintendo DS tu dovessi girare il... Il Nintendo DS mentre saliva di livello, carina quella cosa, girarlo al contrario. Mentre qui, se volete far evolvere Inkey vi basta farlo salire di livello. Si evolve intorno al livello 30. Ok, altro Pokémon selvatico subito dopo. Ci stanno prendendo un po' troppo gusto ed è un altro Malamar. Va bene. Fuga, grazie. E andiamo un po' a sfidare anche questa ragazza. Vediamo che anche la vogliamo sfidare con Frogadier e dire che va benissimo. Salve buy my art please questa cerca di farci comprare la sua arte mona si chiama è proprio una mona sta qua allora smirgol come al solito tutti i vari pittori hanno smirgol speriamo di shottarlo con un colpo che non faccia sketch ecco appunto perché sketch produce questo effetto qui niente di che eh, in realtà cioè alla fine fa questa mossa e evidentemente non è stata programmata bene all'interno del gioco il gioco non crasha non ha alcun problema semplicemente prova ad usare sketch e non ce la fa Altro Smirgol, userà di nuovo Sketch. Vediamo eh, Water Waterpulse magari con un rollino un po' più alto riusciamo a shottarlo. Esatto, esattamente. Perfetto. I'm so broke, poverino. I just need one good job to get me going. È quello che dicono tanti artisti all'inizio della loro carriera, no? Gli serve solamente un lavoro davvero buono per poi iniziare tutto. E siamo arrivati al percorso 8. Allora, andiamo qui prendiamoci questo strumento. Una hard scale Poi Qua bisogna iniziare a scendere eh? Bisogna iniziare a buttarsi giù dalle staccionate Senza rimorso mm. Facciamo così Prima andiamo di qui allora Ok qua abbiamo due scelte Andare di qui e prendere quello strumento Prendiamo questo strumento dai Speriamo di aver fatto la scelta giusta tre stone O bisogna per forza scendere di qui No mi sa che abbiamo saltato un po' troppa roba Nessi in qualche modo si può tornare su e rifare la strada Beh ovviamente col teletrasporto poi si potrà fare però neanche c'è una cosa che si può fare all'interno del percorso stesso Qui abbiamo un nuotatore, andiamo a sfidarlo Lovely day for a swim Una giornata adorabile per nuotare RIS si chiama questo, non avevo mai sentito il nome RIS Credo, scritto così peraltro allora, Water Pulse su Pancham, tipo Lotta lui, eh? Andiamo poi di qui che attacca. Perfetto. Poi Skiddo. Skiddo invece è di tipo Erba, quindi mandiamo il buon Flesh che è perfetto contro i tipi Erba. E andiamo di Acrobazia. A è davvero fortissimo ragazzi. Forte, forte, forte. Goldin invece rimandiamo Frogarie E andiamo di attacco rapido. Anzi Waterpulse che gli farà comunque più male di attacco rapido. Vediamo, eh, vediamo se la mia teoria era corretta. Proviamo con attacco rapido ora. Sì, gli fai più male con... Uh... Credo che Twift gli faccia più, più danno con Waterpulse rispetto ad attacco rapido. Siamo lì, eh, più o meno siamo lì. Però mi sa che comunque gli fai più danno. E abbiamo sconfitto anche Rhys. Ok, andrà a nuotare presto. Contento lui. Qui abbiamo un'altra allenatrice che fa la guardia di uno strumento. I hear they are giving away fossils somewhere close. Attenzione! Riceveremo quindi fossili tra poco di questa regione? Oppure questa ci sta dicendo una cavolata, la buona Genevieve? l'altro bellissimo nome, Genevieve. Andiamo con Water Pulse di nuovo, non è molto efficace, ma secondo me gli facciamo più, da, più, più danno con Water Pulse. Vediamo, poi attacco rapido. Mm, sì, gli facciamo più danno con Water Pulse di nuovo, di poco, però glielo facciamo. Perfetto, livello 23 per Frogadier, vorrebbe imparare Round, vediamo un po' che mossa è... Ok, speciale, quindi ottima. Ok, Barahonda dovrebbe essere questa... No, no, forse non Barahonda. Non, forse non è baraonda questa. Eh, ditemelo nei commenti in caso qual è la traduzione corretta per Round, io gli tolgo doppio team nel frattempo. Ed ora attenta quella, lasciamo Frogadier e proviamolo proprio adesso Round. No, forse Bara Onda, sì. Vedendo che l'animazione può darsi che sia Onda, tranquillamente. Però Onda mica ti loccava sulla stessa mossa. Non ti loccava su Baraonda? A quanto pare no. Allora, contro altri tentacle direi di mandare Pikachu. Non perché mi serva davvero, ma per diciamo velocizzare un po' la lotta, eh. Altrimenti qua. Andiamo di Electro Ball. Poi tecnicamente converrebbe mandare ogni tanto Pikachu anche per non far per prendere troppa esperienza agli altri Pokémon perché per adesso ne ho solo due di, di Kalos ovvero Fletchinder e Frogadier e se faccio prendere tutta l'esperienza loro diventano un po' troppo forti se invece ne do un po' anche a Pikachu è, è un po' meglio diciamo, è anche meglio Cool Battle, grazie prendiamo questo strumento che è una perla Ottimo, e qui volendo sì, potremmo tornare qui e rifare la parte del percorso, cosa che faremo effettivamente Però andiamo a prendere prima lui None shall pass, nessuno passerà Questo si crede un po' Gandalf effettivamente eh? Black Belt Kadok, avrebbe dovuto chiamarlo Gandalf Tu non puoi passare Allora, pensavo avesse dei Pokémon di tipo Lotta, e la verità Invece ha uno Skiplum, uh, ma andiamo a Per i Wind ha fatto pochissimo male ed era pure un colpo critico quello. Andiamo di Acrobazia. E addio, Skiplum. Quando questo diventa Talonflame diventa una roba assurda. Svubat. Contro Svubat io rimanderei Frogadier. E andiamo di Hidropulsar. Stab, infatti fa malissimo Forse era anche un colpo critico, ho letto bene Intanto andiamo di attacco rapido E addio Svubat Livello 24 per il nostro Frogadier E il buon Kadok ma in campo Machop Che si beccherà un altro Idropul... eh ho sbagliato, volevo fare Idropulsar E invece mi ha fatto attacco rapido Ok, andiamo di Flash non è un problema Go for it, Fletchinder. Vai, acrobazia. Perfetto. E abbiamo battuto Kadok. A questo punto prendiamoci un attimo questo strumento, che è una pietrafoglia, ok. E andiamo a vedere se qui sopra arriviamo alla prossima città. Sì, Silage City, che in italiano dovrebbe essere Altoripoli. Se non sbaglio, un nome molto strano, ma penso perché Rupepoli fosse già preso ormai. Vorrei sto cercando il centro Pokémon, eccolo qui sempre sulla strada principale, mi raccomando, per poter curare i miei Pokémon, ecco fatto, e tornare un attimo sul percorso 8 a concludere per bene quel percorso, perché ci manca una parte eh, non, non facciamo le cose così alla cavolo di cane. Ora noi andiamo qui sotto e ci prendiamo quello che abbiamo lasciato stare andando di qui, ovvero questo strumento, un HP Up, e questa allenatrice. I've gotten lost trying to take every path E eh, infatti si è persa cercando di prendere tutti i possibili percorsi Quello che stiamo facendo noi però non ci siamo persi Mentre Paulette sì. Oh Axiou Dite che posso insegnare geloraggio a Frogadier Sarebbe molto utile eh. geloraggio uh, su Frogadier Che è pure un attaccante speciale Sarebbe molto interessante Mentic. Mandiamo Fletchinder Ecco, anche se qui magari perché potuto mandare Pikachu, però non penso che Mentic o Mentaic come, come volete, dia troppi punti esperienza. È tecnicamente un po' come Baby, credo. Jumpluff, ecco Jumpluff invece lasciamo Facender e andiamo di Flame Charge cattivissimi. Però non riusciamo a shottarla. Penso che con Acrobatics forse l'avremmo shottata. Uh, ci ho paralizzati in Nymphamella, eh, andiamo di Acrobazia. Un genio cioè ci ha paralizzati E ha uh, provato poi ad avvelenarci Fantastico Ok livello 25 per Fletchinder E abbiamo sconfitto anche La Pupa Paulette E a questo punto possiamo tornare felic Felicemente Al nostro Alla nostra Altoripoli Stavo pensando appunto al nome non mi veniva Anche se qui forse possiamo sfidare anche lui Sì un altro allenatore da sfidare Sfidiamolo quindi Fisherman Rodman Attenzione Che va nel campo Cloucher Oh forse pescando qui non è che potremmo prenderci un Cloucher anche noi Che dite? Dopo ci proviamo? Vice Grip Ok Altro round E altro round di nuovo Ah forse è già Voce questo Forse è già Voce la traduzione Vediamo eh e Poi io guarderò i vostri commenti che come avete visto io eh, rispondo sempre a tutti, leggo sempre a tutti, quindi non fatevi problemi a commentare, anzi a me fa piacere se voi commentate quindi ovviamente leggerò i vostri commenti e vedrò se qualcuno mi ha scritto qual è la traduzione giusta di round I want 99 repels please, questo è uno di quelli che si è rotto le balle del monte luna con gli zubat è venuto qua e ha detto cacchio datemi tutti i repellenti che avete, 99 ne voglio Ok, a questo punto diamo un'occhiata di qui, giusto per vedere se ci sono altri allenatori. Tipo tu, mi sa che non ti ho sfidato. Ok, no, è um, un tizio normalissimo. Tu? You would think we would have a water gym here, but no, we just get boring rocks. No, poverino, ci dice che appunto tu penseresti che qui pot potremmo avere una. Potremmo avere una... Madonna, non so più coniugare i verbi, scusatemi. Comunque pensi che qui ci, fosse, ci potesse essere una palestra di tipo acqua. Invece no, abbiamo solamente rocce noiose. È andata così. Swimming is such a good, such a good exercise. Ok. Vediamo un po' dove può essere la palestra. Mi sa che di qua... Infatti andiamo più avanti ancora nel percorso 10, quindi direi di no. Iniziamo ad esplorare un po' la città allora prima. Salve vecchietto. I will never let my grandkids stay here. They should grow up in a city where the culture is stronger. Attenzione. Questo vecchietto non vuole che suoi nipoti vivano qui. Vuole che vivano, che crescano in una, in una città dove la cultura è maggiore, è più grande, è più sviluppata. I've been on a long journey. Soon I will discover the meaning of two mega evolution. Attenzione, questo sta per scoprire il significato della mega evoluzione, eh? Attenzione, attenzione. I need to pass this on to someone else. Vorresti ominous wind? No, grazie, non voglio impararlo, anche perché nessuno dei miei Pokémon vuole imparare Omniswind. Wind. Diamo un'occhiata un po' a questa parte. Oh, non è che questo è un allenatore? This path is pretty tough. I try to hike it every day. Ok, questo percorso è molto impegnativo. Cerca di, cerca di scalarlo tutti, tutti i giorni. Tu sei un'allenatrice, nemmeno. Ho una sorpresa per te. Ah, ci dà una lava cookie. Esattamente cosa fa un lavottino, Forse un lavottino. No, non penso sia il lavottino in italiano. No, forse è lavottino. Cura tutti i problemi di stato. Sì, dovrebbe essere il lavottino allora. Attenzione, è venuto fuori anche il lavottino a un certo punto del gioco, interessante. Allora, vediamo un po'. Salve! Grant has this strange rule where he encourages challengers to use their whole team. How confident is that guy? Attenzione, Grant, che dovrebbe essere il capo palestra di questa città, che in italiano credo sia Lino, dice che, ci dice appunto che Grant incoraggia i dispidanti ad usare tutto il loro team, non a fare tipo 1v1, 2v2, ma usa tutta la tua squadra. Qui abbiamo il Game Corner, andiamo a vedere che Pokémon ci danno come premi. Quanti siete qui? Oh no, via, yeah, show. Voglio solamente vedere i premi. Allora, tu sei quella dei premi? No. Eh, tu sei quella dei premi? No, tu sei quella dei premi No, sei quella della lotteria Facciamo la lotteria comunque che non fa me male Vediamo un po', no niente Nessun match Eccolo qui, abbiamo Inkey che abbiamo già catturato Furfru che immagino si trovi in giro Gumi che ne prenderemo immagino uno più avanti dato che Ash tecnicamente ha un Gudra a un certo punto Honedge che dovrebbe essere la spada, il Pokémon spada E Carbink 9999 Spero che tutti questi Pokémon si possano trovare in giro E qui abbiamo i soliti strumenti Quindi niente di che Allora, proseguiamo La nostra esplorazione di Altoripoli Nome davvero strano Con te abbiamo già parlato Con te anche Dovremmo aver forse finito allora Quasi finito del tutto Ci mancano giusto queste case Vediamo un po' chi si trova all'interno C'è un momento anche che davano in giro dei fossili no? Quindi magari qui li prendiamo No, sua moglie l'ha lasciato. Use this to keep two lovers together. Ok, c'è la Destiny Knot. Perfetto, grazie. Ci dice usalo per tenere due innamorati insieme. Conte romantico. Allora, oddio romantico, si parlerebbe tipo di coercizione. Hello, would you like me to groom one of your Pokémon? Attenzione, finalmente abbiamo l'opportunità di aumentare l'amicizia in maniera permanente dei Pokémon. Lei praticamente massaggia i nostri Pokémon. E gli fa aumentare di un botto l'amicizia Questo farà sì che il nostro Swadron Ora potrà essere lasciato nel box Vedrete eh? Lo faccio giusto qualche volta Perché tanto non serve farlo tante volte eh? Per me già 5 basterà Ora Diamo una caramella rara Così per il meme a Swadron Tanto ne abbiamo un po' giusto Dovremmo avere un po' di caramelle rare eh? Dovrebbero essere qui Rare Candy se ne abbiamo 21 Vai Swadron è tutta tua ti evolvi, vero? Eccolo qui che si evolve, così potremmo lasciarlo in questo episodio nel box e avere quindi un altro posto libero in squadra. Non che cambi molto in realtà, perché non so quando Ash otterrà un nuovo Pokémon nella sua squadra, perché ormai mi sa che gli servirà solamente Gudra e... No, non voglio che impari Slash, non mi interessa. Gudra e Noibat, no? O anche qualche altro Pokémon, Forse ne ha un altro a un certo punto... Xissor? Vabbè eh, sì, va bene, al posto di Bugbite. Però non è il focus di questo episodio, Livani, ti stai prendendo un po' troppo spazio. Ecco, bravo. Show. Tu forse mi dai fossili? Grant usa Pokémon mai visti prima. Come... Eh, come... Se, come dovrei vincere io se non conosco nemmeno la battaglia? Eh, mi spiace, caro. Somewhere in town, they, ha, they are giving away free revived fossils. They hit a jackpot and they are promoting the research Attenzione, quindi da qualche parte in città stanno davvero regalando dei fossili già revitalizzati tra l'altro Mi sa che è qui da qualche parte Vediamo eh Ok, ne hanno scoperti talmente tanti di fossili che li stanno regalando Vorresti a Maura? Certo che sì Grazie E mi dai anche l'altro? Resituel Ok, forse tu mi dai l'altro? Sì, mi dai l'altro tu Tyrant, perfetto Tyrant è il tirannosauro, giusto? Dovrebbe essere lui, già che, siamo, già che siamo qui, guardiamo un'occhiata nel box Secondo, eh, giusto per vedere questi nuovi Pokémon che abbiamo preso Sì, eccolo qua, Tyrant era il tirannosauro, ricordavo bene, è bello questo Pokémon Mentre Maura è il collo lungo, o diplodoco, chiamiamolo un po' come, o brachiosauro magari ehm, Molto carino anche lui, molto molto bello a questo punto, già che ci siamo, mettiamo un attimo in ordine i Pokémon che abbiamo catturato. 687, Malamar, e completiamo quindi la linea evolutiva di Inkey, prima linea evolutiva completata di Kalos. Poi, i fossili, 698, Amaura, quindi 698 andrai qui. Mentre il buon Tyrant sarà sarai 696, immagino, esattamente. Vieni con me e sei qui. Perfetto. E poi lasciamo invece giù i Pokémon che abbiamo catturato, quindi Sprizzi, 682, ovvero qui, e l'altro che immagino sia vicino, Sprizzi, Swirlix, 684, sì, molto vicino, praticamente appena dopo, qua, tac. Perfetto, dovremmo poi catturarne altri per farli evolvere, tecnicamente abbiamo già gli strumenti per farli evolvere. Però, appunto, senza fretta, eh, senza fretta. Proseguiamo. Proseguiamo e concludiamo l'esplorazione di questa città prima di andare poi a battere la palestra a questo punto nel prossimo episodio, dato che siamo già comunque a una ventina di minuti di episodio. My brother and I traveled along for a long time for find, to find a home like this. Ok, suo fratello e lui si sono, hanno viaggiato per parecchio tempo per trovare una casa come questa. To the west is the sea, to the east is a cliff. What a place to live! E infatti, a ovest abbiamo il mare, a est abbiamo la montagna. Che qui non si può entrare, però a questo punto prima di finire l'episodio vorrei pescare un attimo con l'amo buono. Vediamo cosa salta fuori con l'amo buono. Perché qui magari potrebbero esserci dei Pokémon nuovi, eh. Abbiamo Corsola, no, Corsola è decisamente un Pokémon vecchio, anche se è molto carino. E' ancora più carina la sua variante, se non sbaglio, di. Di Galar dovrebbe essere quella tipo spettro E infatti qua abbiamo Clowncher Nuovo Pokémon, non l'abbiamo ancora preso E andiamo quindi a tirare una bella Quick Ball Vediamo se possiamo prenderlo Beh, direi proprio di sì Non vedo perché Clowncher a livello 12 debba resistere ad una Velox Ball di primo turno E abbiamo un altro Pokémon del Pokédex Water Gun Pokémon, Pokémon pistola d'acqua, letteralmente. Andiamo ancora una volta con una bella pescata. Perché mi sa che qui si possa trovare un altro Pokémon anche. Eh? Che non abbiamo ancora. Vediamo se salta fuori subito. No, esce il nuovo Corsola. Vai. Ultimi due tentativi. Se poi non esce niente, amen. Lo farò per i cavoli miei. Però ultimi due tentativi in video. Questo... In cui esce il nuovo Corsola Niente, ci ha preso gusto Corsola eh? Ad uscire Vai, ultimo tentativo Vediamo cosa esce No, ti ne viena dai, dai, dai Eccolo, eccolo, vediamo Vediamo, vediamo, vediamo No, di nuovo Cluncher Peccato, peccato Fuga A questo punto però ragazzi Direi che per questo episodio È tutto io vi ringrazio per aver seguito questo video fino alla fine, vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Nel prossimo episodio andremo a sfidare la palestra appunto di Lino, qui di Alto Ripoli, e proseguiremo poi la nostra avventura lungo il percorso 10, immagino, da Glacial Sphere. Quindi è tutto, al prossimo video!